Prima di ci scoppiasse la pandemia, eh, siccome ero già pensionata, eh, avevo degli impegni di volontariato, due, presso, due giorni alla settimana presso um, il piccolo rifugio, che è un istituto che accoglie disabili di varie età, e, e un giorno m, presso la Canonica nella città dove andavo a rispondere al telefono, alla porta e intanto che attendevo di, di rispondere, stiravo, sistemavo gli indumenti dei preti, se c'era qualcosa da ramendare. Poi arrivato il lockdown c'è stata la proibizione. Intanto a me, l'anno scorso ero 86enne. Di uscire di casa, top down, la spesa me la faceva la compagna di mio figlio e io mi sono trovata libera come non ero, non ero mai stata nella mia vita. Mi sono trovata a poter occupare il tempo come preferivo, mi alzavo alla mattina, avevo sempre cose in programma da fare, io sono molto attiva, mi piace, uh, mi piace occuparmi della mia casa, del mio giardino. Amo la casa e il giardino, per cui io stavo benissimo in casa e benissimo in giardino. Lavoravo anche 6-7 ore di seguito in giardino, facendo tutti i lavori di giardinaggio. E, mh, falcio l'erba coltivo l'orto stamattina ho raccolto anche dei pomodorini maturi che sono uscita ad avere dei pomodoro precoci e io mi sento quasi a disagio mi sembra di essere quasi cinica ma ho, ho passato bene questo periodo mm. No, non mi è pesata proprio perché io ho talmente tanti interessi che quando ho del tempo libero io mi stendo nel mio divano, l'ho chiamato, chiamato il divano Beatitudine, perché veramente per me ma è beatitudine proprio perché io ho trascorso il tempo precedente a lavorare, a lavorare in giardino, a lavorare, quando mi stendo nel divano sono stanca. E le dico, le assicuro che ogni volta che mi stendo in quel divano, dico: Signore ti ringrazio, sono proprio fortunata, ho la possibilità di, di, di star qua in beatitudine a leggermi il giornale nel tablet o a leggere qualche libro, è differente. E poi mi faccio una bella dormitina, è nel pomeriggio, è dopo pranzo in genere che mi metto nel divano. E, e quindi io vuoti, solitudine, noia, non ne ho conosciuta. I contatti umani ho continuato a mantenerli tramite telefono, abbiamo tanti strumenti. Poi con mia figlia mi sento ogni sera, mia figlia vive a Salisburgo e mi sento ogni sera, ogni volta che ho qualche problema, e penso, beh, stasera lo dico mia figlia, cioè mia figlia è presente, è molto presente. Soprattutto ho scoperto la libertà, ripeto, dicevo, la... ma guarda, gli uomini possono fare quello che ho fatto adesso io, perché gli uomini, anche mio marito faceva quello che mio marito aveva una libreria, era... Molto impegnato nel suo lavoro, ma nel tempo libero lui aveva il diritto, era musicofilo, musicofilo molto appassionato. E, e quindi lui si chiudeva: quando posso io ascoltare musica? E si chiudeva nel suo studio, ascoltare tutta la musica che voleva. Ecco la differenza tra la donna e l'uomo. Ma direi che è indimenticabile esperienza, questa esperienza perché io, io ho vissuto anche la guerra, ero bambina ma l'ho vissuta e pur essendo qua in zona di campagna, in zona operativa quindi con una certa tranquillità ma direi che questa è un'esperienza che ovviamente io stavo bene ma non è che dimenticassi quanta sofferenza c'era fuori dal mio cancello. E quindi ero consapevole e chiaro anche come l'unica cosa che so fare quando vado quando sono, so lavorare e so pregare, ho, ho pregato, ho pregato Dio che aiutarsi e aiutarsi tutta questa umanità così colpita. Mi ha tanto impressionato il disastro che ha con soprattutto l'India proprio per la povertà, perché meno l'Inghilterra nel primo periodo perché in fondo loro potevano difendersi. Dopo Johnson ha capito bene e ha provveduto. In America, non parliamo di Trump il primo periodo, ma dopo, con l'arrivo di, di, di Biden, l'America eh, è stata esempio, <tra> esemplare, e quindi Israele che sono riusciti a, a vaccinarsi per primi. Insomma, mm, mi ha colpito e ho trovato incredibile questa differenza di comportamento tra paesi diversi e, ma soprattutto persone quello che continua a stupirmi è il fatto che ci si sia così tante, tante persone negazioniste tanti addirittura eh, scene di inseguimento di un'ambulanza perché c'erano dei negazionisti che dicevano che le ambulanze giravano a vuoto che erano una mescia in scena che, questo mia, eh, è talmente lontano dalla mia possibilità di capire che, non so, che trovo, trovo mostruoso, incredibile. Tante altre cose potrei dire. No?